La stoltezza dell'uomo ne perverte la via, ma il suo cuore si irrita contro il Signore. Le ricchezze procurano gran numero di amici, ma il povero è abbandonato anche dal suo compagno. Il falso testimone non rimarrà impunito. Chi spaccia menzogne non avrà scampo. Molti corteggiano l'uomo generoso. Tutti sono amici dell'uomo che offre regali. Tutti i fratelli del povero lo odiano quanto più gli amici suoi si allontaneranno da lui. Egli li supplica con parole, ma già sono scomparsi. Chi acquista senno ama se stesso, e chi serba con cura l'intelligenza troverà del bene. Il falso testimone non rimarrà impunito, e chi spaccia menzogne perirà. Vivere nel lusso non si addice allo stolto, quantomeno si addice allo schiavo dominare sui principi. Il senno rende l'uomo lento all'ira, ed egli considera un suo onore passare sopra le offese. L'ira del re è come il ruggito di un leone, ma il suo favore è come rugiada sull'erba. Un figlio stolto è una grande sciagura per suo padre, e le risse di una moglie sono il gocciolare continuo di un tetto. Casa e ricchezze sono un'eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono del Signore. La pigrizia fa cadere nel torpore e la persona indolente patirà la fame. Chi osserva il precetto preserva la sua vita, ma chi non si dà pensiero della propria condotta morrà. Chi ha pietà del povero presta al Signore, che gli contraccambierà l'opera buona. Castiga tuo figlio mentre c'è ancora speranza, ma non lasciarti andare sino a farlo morire. L'uomo dalla collera violenta deve essere punito, perché se lo liberi dovrai tornare da capo. Ascolta il consiglio e ricevi l'istruzione affinché tu diventi saggio per il resto della vita. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Ciò che rende caro l'uomo è la bontà, e un povero vale più di un bugiardo. Il timore del Signore conduce alla vita. Chi lo ha si sazia e passa la notte senza essere visitato dal male. Il pigro tuffa la mano nel piatto e non fa neppure tanto da portarla alla bocca. Percuoti il beffardo e l'ingenuo diventerà prudente. Riprendi l'intelligente e imparerà la scienza. Il figlio che fa vergogna e disonore rovina suo padre e scaccia sua madre. Cessa, figlio mio, di ascoltare l'istruzione se ti vuoi allontanare dalle parole della scienza. Il testimone iniquo si burla della giustizia e la bocca degli empi trangugia l'iniquità. I giudici sono stabiliti per i beffardi e le percosse per il dorso degli stolti.